Ciao a tutti! Oggi prepareremo la mousse agli agrumi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa, più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono succo di limone, succo d'arancia, zucchero, amido di mais, aroma di limone e panna zuccherata. Andiamo il via alla ricetta. Per prima cosa andremo a mettere la panna in frigo. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. L'amido, il succo di limone, il succo d'arancia e l'aroma di limone. E facciamo cuocere per 6 minuti, 90 gradi, velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in una ciotola capiente, lasciamolo raffreddare completamente e laviamo e asciughiamo bene il boccale. Posizioniamo la panna in freezer per 30 minuti. Adesso montiamo la panna, quindi posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo la panna. Chiudiamo con il coperchio senza il mesurino e senza tempo andremo ad azionare il bimbi a velocità 3,5 osservando bene la foro quando la panna sarà ben montata La panna è ben montata, trasferiamola nella ciotola con il composto di agumi. Adesso amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Adesso posizioniamolo in frigo per almeno un'ora. Trascorso il tempo, serviamolo in delle coppette. Mussa agrumi. Grazie e alla prossima ricetta.